Eccolo, eccolo, eccolo Guardate un po' cosa ho qua, mi sono arrivati un botto di robe, un botto di robe C'è anche qua per terra, attenzione, c'è anche qua per terra, ovunque C'è roba nuova ovunque Oggi mi sono arrivato un sacco di cose, quindi faremo un unboxing Penso sia il primo unboxing che faccio sul mio canale, un pack opening, non so come si chiamino Però aprirò i pacchi e vi farò vedere cosa mi è arrivato E ovviamente dato che la maggior parte delle robe è tutta roba per la camera, per la casa Le sistemeremo anche, vi farò vedere come aggiornare come faremo un level up della mia cameretta Mamma mia Io sono barbuto ma non ho la barba Eccolo Ho posizionato qua il mio banco da lavoro Tra l'altro i capelli rosa ci stanno andando via Tantissimo Quindi tra poco dovrò farmeli blu perché ho perso una scommessa su twitch E su twitch Aia Me li farò blu, quindi andate tutti a seguirmi perché farò una diretta dove mi tingerò i capelli di blu Tutto in descrizione, trovate il link o nel primo commento Allora, iniziamo con questo pack opening Questo qua lo giro così Allora, vi faccio vedere queste prime due cose che ho comprato ieri Non sono da aprire perché sono semplicemente... cioè le ho prese così Sono due barattoli di latta, stile americano, anni 80, fighissimi E questi qua li mettiamo da parte poi, qua abbiamo un pacco che è arrivato finalmente da Shane. Questo è questo. Qua c'è un regalino che ho fatto a Bea. Ta ta ta ta. Questa qua è una luna, come si può notare. Qua c'è il piedistallo di legno ed è fighissimo, ragazzi. Eh? E questo è andato. Non c'è tanto da dire. Ora arriviamo al pacco grosso. Dopo di questo poi ci sarà un'altra roba da farvi vedere. Paura che si vedano in indirizzo roba robe del genere Come vi trovo? La gente sotto casa Eccolo Allora raga questa è una pelliccia Che ho ordinato visto che comunque questo periodo fa molto freddo Guardate che pelliccione Hanno ammazzato un giaguaro Ovviamente sto scherzando È un mega, non ci sto neanche dentro, è un mega tappeto Lo vedete? <ride> è un mega tappeto gigante Che posizioneremo proprio qua sotto di me Che volendo può essere usato anche come pelliccia Comunque è fighissimo raga È proprio morbido Oh Inizierò a dormire per terra da oggi Quindi Questo è il primo oggetto Tappeto di barbuto Continua la frase nei commenti Poi Qua abbiamo un pezzo forte ragazzi Qua abbiamo un pezzo forte Vi presento il nuovo capo di barbuto Questa è una vestaglia ragazzi Guardate che roba Guardate che lusso Eh? Questa qua direi di metterla subito Continueremo il back opening così In vestaglia Guarda qui Eh? Tutto un altro pack opening Tutto un altro pack opening <ride> Barbuto in vestaglia è sempre piaciuto Poi passiamo Qua ragazzi c'è dentro un botto di roba eh, ve lo dico questo cos'è? Ah questo qua è il copriletto Ok il set di lenzuola Ve lo faccio vedere così perché se lo apro qua si copre tutto Eh? Sembrano fulmini in realtà è marmo nero Però è molto molto molto molto molto bello Dopo ovviamente vi farò vedere tutto posizionato Tappeto, cistaria ce l'abbiamo già Poi signori e signore Qua abbiamo un altro pezzo forte Qua abbiamo un altro pezzo forte Questo lo apriamo Qua abbiamo un telecomando e qua abbiamo un filo. Sapete cosa vuol dire questo? Queste sono delle luci LED, delle strisce LED che, ovviamente, attaccherò per tutta camera. E qua abbiamo il telecomando perché posso selezionare i colori di questa striscia LED. Qua abbiamo tutti i pezzi, ovviamente, per fissare il tutto. E questa è davvero una bella cosa. Questa è davvero una bella cosa. Sono molto, molto soddisfatto di questi acquisti perché la mia camera diventerà la camera più bella. Qua lo dico e qua lo dico, la camera più bella non di Milano, non d'Italia, di tutto il pianeta perché la camera di Barbuto è sempre piaciuto. Se volete vedere i migliori acquisti, canale di Barbuto. Attenzione perché qua sto per estrarre l'ultimo sacchetto dalla scatola. Ma non è finita qui perché mi è arrivato un altro pacco. Ragazzi, ma cosa volete fare? Questo lo buttiamo. Spacchiamo tutto Qua abbiamo ragazzi un set Finalmente sveleremo, scopriremo il dubbio che io ho sempre avuto nella mia vita Quando tu acquisti su un sito e c'è un capo che è completo Quindi sia pantaloni che maglietta Ma tu di pantaloni porti la M Ma di maglietta ti piace portarla grande Tipo LXL E puoi selezionare solo una taglia Ti arriva tutto uguale o fanno... non lo so Lo scopriremo ora Damn bro Ragazzi qua abbiamo una super tuta Perché non so se ve l'ho detto ma da domani inizio a giocare a baseball Una super tuta ragazzi guardate qua eh? Questa è speciale Questa è spettacolo. Una, una una ovviamente non supera il mio merchandising Che ovviamente trovate il link in descrizione Ah eh, ci tenevo a dire una cosa ragazzi Non sto sponsorizzando nessun negozio Se una cosa mi dovesse far schifo lo dico Per ora tutto carino La taglia qua non c'è scritta Ecco questa è una L Abbiamo scoperto che se prendi la L della maglietta Ti arriva la L anche di pantalla però non sembra un tanto grande in realtà Profuma anche, profuma Bello, bello Ora ecco qua la maglietta Mamma mia che capelli Che stile barbuto! Eh, ecco qua Questa è la maglietta ovviamente è tutto un completo E anche questa è L Quindi ho sfatato il mito Ovviamente pensavo fosse così Ho detto la speranza è l'ultima a morire Perché io di magliette mi piace tenerle grandi Lo vedete quella qua sotto È bella grande Mi aiuta a nascondere la pancia E Prendo di solito una L, un XL Però della tuta ovviamente Prendo una S Una M massimo E invece mi è arrivato tutto L Volevo prendere XL Ho detto Aspetta un attimo Perché se poi mi arriva tutto XL Non lo userò mai Ok Poi magari dopo ci faccio una foto La carico su Instagram Andate a seguirmi Ora È arrivato il punto clou Il punto clou L'ultimo ordine che mi è arrivato oggi, ovviamente me ne devono arrivare ancora tanti, ma oggi a sorpresa mi è arrivato un pacco da Wish, che dovevano arrivarmi a giugno, in teoria ci cioè, ho perso le speranze, ma oggi mi è arrivato il pacco di Wish, quello che avevamo ordinato nel video, compro tutto quello che costa di meno su Wish, grazie regia. A primo impatto uno dice che cazzo è? Una coperta? No. Questo ragazzi è il puff. Quello lì, avete presente la poltrona, quella co che con la vestaglia secondo me è, proprio, cioè, è il massimo. Avete presente quella poltrona tutta morbida che vi sedete? Avete presente? Non lo so. Vi lascio qui una foto. Me l'hanno mandato. È vuoto, tocca riempirlo. Sono andato in un negozio oggi per trovare le palline di polistirolo per metterle dentro perché ci vanno quelle. Ma non le ho trovate, quindi le ho ordinate su Amazon mi dovranno arrivare. Ma nel frattempo io questo lo voglio usare perché qua mi sono fatto la postazione, tutto pronto, col tappet, cioè, devo usarlo. Quindi ho comprato un altro piumone che infilerò dentro. Il piumone lo facciamo vedere, lo facciamo vedere tra poco perché lo monteremo insieme. Comunque qua è vuoto, va riempito e questo diventa un puff e io mi ci puffo. Perfetto. Ora, andiamo a sistemare tutto. Quindi tra poco, cioè adesso, rimordine... rimodernizze... Rimordinezzere... Um, Rimordinezze Porca puttana Faremo un level up Faremo un level up della stanza Sarà tutto rimodernizzato Oh oh ce l'ho fatta Mamma mia ragazzi Comunque mm. i video migliori sono quelli di barbuto Eccolo Ecco il primo pezzo ragazzi Questo è un tappeto incredibile Comunque datemi un voto da 1 a 10 Se vi trovaste un barbuto sempre piaciuto in vestaglia a casa Lo picchiereste probabilmente Comunque Ecco qua Ovviamente abbiamo appena aperto i pacchi quindi c'è un po' di casino Tra poco vedrete tutto bello che è pronto Il tappeto è un po' un po' storto perché è stato chiuso oh, Mamma mia è così soddisfacente andarci sopra Ecco qua e questo è uno Ora andiamo a riempire il puff con, con questa che è più grande di me Ok partiamo Allora ecco l'aiuto della mia schiava Comunque <ride> ragazzi ho dovuto prendere ripeto il pulmone momentaneamente Oh perché i palline di polistirolo non, ci sono, non li vendono Tutti i negozi ancora non sono aperti qua a Milano E quindi li ho ordinati su Amazon Sarà un bel delirio metterla dentro Anche perché non la dobbiamo mettere così piegata Non dobbiamo mettere un po' tutta... È bruttissima comunque, lo so Ma tanto detto tanto non si vede No, scusami, da sta parte con i fiorellini è carina Ci sono dei cuori con le rose Qua è buffi. Questa fa... <ride> Questa va bene per Pepito Allora, riempiamo bello così Sei? Mm -hmm, allora, tengo io o tieni tu? Come vuoi Aspetta, ma cos'è sta roba? Ah, bisogna metterla dentro il coso bianco No, quelli sono per i pallini, credo Aspetta Adesso vedi che si gonfiava in qualche Ma modo Ma cos'è sta roba? Ma vedi che si, tipo, si chiude così? Cos'è? Eh, per metterci dentro tutte le palline E noi come lo mettiamo, scusa? Ah, oh, questo mi sembra dentro, allora Noi no, lo mettiamo no. così, guarda, questo lo infidi Uh, sarà un lavoraccio Oh, perfetto Ora, tieni aperto Sembro la, la donna di Tommy e Jerry Perché in Tommy e Jerry si vede la vestaglia e non si vede la testa, vedi? Oh. Siamo. Vada, vada, sì Oddio È come, non lo so, per un polpettone Oddio ah, forse, ah, bastava, forse bastava una piazza No, sta funzionando Ok, dentro e dentro Perché non va giù? Eh, dobbiamo scuoterlo Oddio, sto sudando tantissimo Ok, è andato giù Non ha proprio la forma di un puff però Non sembra per niente un puff, è tutto vuoto, amore Vogliamo no, aggiungerci dei cuscini secondo me It's a prank Ma che cuscini sono quadrati? Per il fondo, per il fondo Ma che momentino per il fondo Ma sì, è momentaneo, è momentaneo Perché almeno la parte superiore Che è quella che sta in alto c'è. Cioè... Tanto okay. questi cuscini li odiamo Per fortuna <ride> Sta prendendo forma Sta prendendo forma, sta prendendo forma che voi ci possiamo mettere dentro questo Mamma mia ragazzi, non andate in palestra Venite a riempirmi il puff <ride> Sto sudando tantissimo Io non sto facendo niente Perché qua è vuoto? Allora ragazzi questo è il nostro puff per ora momentaneo Devo un po' sembra che ci sia dentro una persona Ok per adesso è un po' così Testiamo Oh Dino bro Raga è comodissimo Posso anche a fare le flessioni Raga, momentaneamente è così ma è comodissimo, ve lo giuro, sempre ho sempre voluto un puff. Allora raga, questi sono i pacchi che mi sono arrivati. Ora vi lascerò una foto di come avrò ordinato tutto perché ora c'è un po' di casino. E devo dire ragazzi che sono molto soddisfatto. Non ci speravo più di tanto, ho detto su 10 cose che ho ordinato se ne servirà una. Invece è tutto perfetto, questa vestaglia ragazzi è proprio da barbuto. Il puff devo solo riempirlo ma raga, wow, wow. Il tappeto è una figata, ovviamente anche quello è ancora un po'. Quadrato perché è stato piegato tutto questo tempo Ci ha messo più di un mese a arrivarmi sto pacco Doveva arrivarmi settimana scorsa Oggi è arrivata a sorpresa Devo provarmi la tuta Anche quella vi lascerò una foto E nulla Ci vediamo venerdì con un prossimo video Perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle 18 esce qua un video su YouTube Ci vediamo tutti i giorni su TikTok alle 14 alle 18 Ci vediamo tutti i giorni alle 21 su Twitch E ci vediamo tutti i giorni su Instagram con nuove storie e nuovi post Sempre presente Barbuto E nulla Dal vostro Barbuto con la vestaglia è tutto ci vediamo. Ciao.